In questo video vediamo come Flogoritm traduce eh, in Python l'istruzione di controllo IF. E per fare questo ho ripreso l'algoritmo che calcola la media di n numeri con il ciclo FOR. Um, in questo momento all'interno di questo uh, algoritmo i numeri inseriti uh, sono dei voti, quindi la media uh, è la media dei voti. E dopo che eh, ha calcolato la media quindi uscito dal ciclo FOR calcola la media ho messo l'istruzione di controllo IF quindi questa istruzione va a controllare se una determinata condizione è vera la condizione che ho inserito io è che la media sia maggiore o uguale a 6 quindi se la condizione è vera si segue questo percorso e poi si va qui se la co condizione non è vera quindi è falsa si segue un percorso alternativo che però poi si ricongiungerà al precedente per eh, poi tornare sul, sullo stesso percorso allora se è vero in una variabile che ho chiamato qualità inserisco la parola sufficiente quindi se la media maggiore di 6, se non lo è inserisco la parola insufficiente e quindi poi l'output sarà la media e eh, si, si dice il, numero, il valore numerico. Quindi su, eh, poi stamperà o sufficiente o insufficiente a seconda del percorso che ha seguito. Vediamo come lo traduce in Python. Allora, l'istruzione for eh, il ciclo for l'avevamo già visto, questo è il invece eh, if, quindi abbiamo if che è tradotto esattamente nello stesso modo maggiore o uguale a 6 c'è cioè l'indentazione per quanto riguarda le istruzioni che fanno parte del percorso che si segue nel caso in cui la condizione sia vera poi else cioè altrimenti se questa cosa è vera fai questo altrimenti quindi se è falsa in ancora indentazione per le istruzioni inserite nel ramo falso Dopodiché si esce e quindi l'istruzione di output è tornata ad avere l'indentazione standard delle, delle istruzioni che non sono inserite all'interno di un ciclo o di un'istruzione di controllo. Mm, dunque, eh, vediamo prima di copiare il codice andare a vedere come gira su Python che è possibile inserire eh, un ulteriore istruzione di controllo all'interno di uno di questi due rami per esempio eh, qui potrei andare a inserire qua sotto un'altra istruzione di controllo quindi un altro IF che dopo una volta che si sa che la media è maggiore o uguale a 6 può, possiamo voler sapere se la media è oltre che maggiore o uguale a 6 anche maggiore o uguale per esempio ad 8 ok? ok allora se è vero vogliamo assegnare alla variabile che ho chiamato qualità il, la stringa buona ok altrimenti se non lo è lasciamo uh, che in qualità rimanga quanto memorizzato prima quindi sufficiente quindi non è obbligatorio inserire delle istruzioni all'interno di un ramo ok vediamo come è stato Inserita questo secondo if vedete che allora l'indentazione del secondo if segue è chiaramente maggiore del primo if in quanto il secondo if è nidificato all'interno del primo dopodiché l'istruzione qualità buona che è ehm, interna al secondo if è più indentata delle altre quindi fate conto un tab quattro spazi, la prima indentazione e due tab la seconda indentazione, andiamo a vedere a copiare il codice, ok, andiamo ad aprire Python, qui torniamo ad avere le nostre finestre. Apro l'editor di testo, incollo il codice. Vado a sistemare, come sempre, le stampe in Output per non farmi dare il, se il messaggio d'errore. Ok, la anche la seconda. E poi andiamo a vedere se gira tutto correttamente ok, qua ci, vuole le, ci vogliono le virgolette poi in entrambe devo mettere F all'inizio ok, lo salvo mm, qua media if salva e andiamo a eseguirlo quanti voti vuoi inserire? facciamo 4 il primo voto 7 secondo voto 4, 3 5, la media è 4,75 quindi insufficiente vediamo se gira anche con il secondo if quindi adesso metterò dei voti alti lo facciamo ripartire un'altra volta ok, quanti voti vuoi inserire? 3, il primo voto 9, 9 e il terzo voto 8,5 la media è 8.8 e rotti, quindi buona. Funziona tutto perfettamente.